Si può perdere peso in maniera rapida e senza conseguenze? In teoria sì, la dieta ketogenica promette questo, ma ci sono alcune trappole da evitare. Buongiorno a tutti e benvenuti su questo mio nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite di persona io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Molte persone mi chiedono se sia possibile perdere peso senza sforzo e la mia risposta a questa domanda è sempre la stessa, mangiare di meno. Infatti l'unico modo per raggiungere l'obiettivo di perdere peso è quello di organizzare i pasti e riuscire così a controllare quanto si mangia oggi vediamo una possibile risposta a questa domanda che è rappresentata dalla cosiddetta dieta chetogenica è una dieta abbastanza famosa in questo periodo e viene usata sia per dimagrire in maniera efficace e veloce sia anche per il trattamento di alcune malattie la vediamo anche dal punto di vista pratico eh, però voglio avvisare che non è tutta rosa e fiori, ci sono alcuni problemi, alcune problematiche che eh, chi la affronta deve ehm, aspettarsi e allo stesso tempo non è una dieta adatta a tutti. La dieta ketogenica è una dieta particolare, sfruttata da molti guru per vendere ad esempio i loro libri sulle diete. Eh, questa infatti è strana, ehm, se, dà l'idea di fare qualcosa di particolare e quindi è ammantata da una certa aura di mistero e può essere sfruttata per vendere un marchio per esempio in realtà il suo funzionamento è abbastanza noto e risiede nella biochimica di ciascuno di noi si sfrutta si sfruttano i meccanismi di funzionamento del nostro corpo quando priviamo il corpo di carboidrati per andare a bruciare di più i grassi è lo stesso meccanismo che succede quando siamo in condizioni di digiuno in condizioni di digiuno eh, non abbiamo eh, la possibilità di nutrirci se non delle nostre riserve il nostro corpo quindi dopo un certo periodo di tempo eh, si trasforma e porta il suo metabolismo a sfruttare non più gli zuccheri non disponibili ma i grassi per la dieta ketogenica è lo stesso eh, lo stesso meccanismo soltanto che invece di stare a digiuno mangiamo quindi possiamo evitare gli effetti negativi del digiuno in pratica che cosa succede in condizioni di digiuno sfruttiamo i nostri grassi per andare avanti, per avere l'energia, per sopravvivere. Eh, però allo stesso tempo, avendo carenze nutrizionali, andiamo a danneggiare la muscolatura. Con la dieta ketogenica invece questo non succede perché abbiamo comunque una buona quota proteica e togliendo i carboidrati andiamo a stimolare il consumo maggiore di grassi. Esistono vari tipi di dieta ketogenica, quello sfruttato generalmente per eh, fini commerciali dai vari guru è del tipo naturale, quindi consigliano di andare al supermercato e comprare eh, alimenti che possiamo trovare tutti i giorni, ovviamente salvo poi proporre anche i propri prodotti venduti nel proprio store online ehm, e associandoci lo slogan mangia quanto vuoi senza problemi. La realtà dei fatti è che mangiare troppo anche in dieta chetogenica effettivamente fa ingrassare. Già, perché la dieta chetogenica permette di abbassare facilmente le calorie. La questione è sempre lì, mangiare di meno. In pratica una volta cominciato a mangiare con questo sistema difficilmente si superano le 1000-1200 kcal anche eh, sapendo come dice il libro comprato, di poter mangiare a volontà. Quindi questa quota calorica è abbastanza bassa da poter permettere di calare di peso praticamente a chiunque. Ma, ma cosa succede effettivamente? In pratica la prima cosa da fare è eliminare i carboidrati. A quel punto il corpo sfrutta le riserve. Noi abbiamo un po' di riserve di carboidrati eh, stoccati nel fegato e nei muscoli una volta finiti quelli e ci vogliono circa 2-3 giorni a seconda anche del livello di attività fisica che una persona eh, tiene durante la giornata ehm, allora si passa a sfruttare soltanto i grassi questo periodo finestra è anche il più fastidioso generalmente si possono sentire alcuni sintomi tipo mal di testa, fame o altri piccoli disturbi eh, una volta eh, passati al consumo dei grassi vengono prodotti come molecole diciamo mh, conseguenti al bruciare grassi i cosiddetti corpi chetonici o chetoni, ed ecco perché questa dieta è chiamata dieta chetogenica, appunto perché fa produrre chetoni. I chetoni in medicina in teoria sono sempre stati visti abbastanza male, perché sono sempre stati associati a problemi di salute eh, si rivelevano infatti in casi di grave malnutrizione oppure in casi di diabete scompensato o altre patologie eh, nel nostro caso però cioè quando sono conseguenza di una dieta ben strutturata e in una persona sana eh, allora non ci sono questi, questi problemi i chetoni non arrivano mai a essere a un livello tale da essere pericolosi e il, la peggiore cosa che può succedere a una persona che segue una dieta ketogenica è avere l'alito cattivo e le proteine? Molto spesso la dieta ketogenica è tacciata di essere iperproteica, in realtà, eh, se fatta bene, eh, la quota proteica è esattamente in linea col fabbisogno quotidiano di una persona. Eh, eliminando i carboidrati, la persona ha bisogno di mangiare un po' più di proteine per compensare questa mancanza. Ma arrivato a un certo livello, Basta, non c'è bisogno di esagerare. Quindi non è una dieta iperproteica, è normoproteica e eventualmente ipoglucidica, cioè con pochi carboidrati. Veniamo adesso alla parte pratica. Come si fa la dieta ketogenica? Allora, prima di tutto abbiamo detto prima, bisogna eliminare i carboidrati. Attenzione, eliminare i carboidrati molto spesso le persone intendono pasta e pane. Mm, sì, sicuramente pasta e pane sono da eliminare, eh, ma non basta. Bisogna ragionare come un chimico, vedere i carboidrati come l'insieme degli zuccheri della dieta. Eh, quindi sicuramente eliminare pasta e pane, ma anche tutti i farinacei eh, o comunque i derivati di prodotti con la farina. Mi è capitato una volta una, un paziente che mi dicesse: eh, Dottore, posso mangiare una fetta della torta fatta in casa con eh, pochi, ho messo pochissimo zucchero, non c'è neanche l'olio. Eh, gli ho detto no perché altrimenti la farina eh, manda a monte tutto bisogna stare attenti anche a due cose spesso considerate a ragione sicuramente salutari eh, verdura e frutta non tutte le verdure o quello che è considerato verdura può essere consumato durante una dieta creatogenica sto parlando in particolare dei legumi eh, delle patate, eh, alcune verdure devono essere controllate in maniera eh, molto più eh, stringente rispetto a come faremo normalmente come pomodori o carote perché sono abbastanza ricche di, di, di zuccheri e con poca quantità si rischia di eccedere eh, molto meglio ad esempio puntare sulle foglie o in generale sulle cose verdi quindi l'insalata, gli spinaci, i cavolfiori anzi conviene mangiarne abbastanza parecchi di questi, di, questi, di questi prodotti in modo tale da evitare uno degli effetti collaterali più eh, diffusi della dieta creatogenica che è la stitichezza la frutta deve essere esclusa quasi del tutto le uniche cose che possono rimanere di queste classi di alimenti diciamo sono una certa quantità relativamente modica di frutta secca e i lupini. I prodotti come carne, pesce, uova possono essere consumati abbastanza liberamente e come dicevo prima dopo qualche giorno vengono automaticamente limitati nelle quantità eh, da soli. Eh, non, non si ha generalmente la voglia di esagerare con questi prodotti. Per quanto riguarda eh, l'olio può essere consumato ovviamente compatibilmente con le calorie necessarie, esistono diete ketogeniche ipercaloriche, a quel punto si aumentano i grassi, però se si vuol dimagrire, ribadisco ancora una volta, bisogna tenere basse le calorie, quindi non c'è possibilità di aumentare l'olio all'infinito. Per quanto riguarda i latticini, sconsiglio di consumare latte e formaggi freschi, piuttosto modiche quantità di formaggi stagionati e di yogurt greco. In queste condizioni si consumano grassi si producono corpi chetonici e si perde tanta acqua quindi è abbastanza normale perdere parecchio peso nel primo mese eh, infatti queste diete come dicevo sono sfruttate dai guru dai, dalle persone che vendono diete commerciali perché sono molto efficaci soprattutto nel primo impatto però ci sono alcune problematiche eh, non è tutta rose e fiori eh, non sono diete adatte a tutti. Ad esempio, chi ha un diabete di tipo 1 non le può seguire perché aggraverebbe la malattia. Ehm, chi, chi è in gravidanza o in allattamento non può seguire questo tipo di diete. Ehm, chi ha problemi renali o comunque ci sono vari problemi di salute che esclude, escludono il fatto di poter seguire questo tipo di dieta. È bene quindi sempre consultarsi con un professionista in modo tale da poter essere sicuri di seguire la dieta corretta per se stessi e non fare una dieta generica letta da un libro. Il professionista può anche essere utile per le integrazioni, per prendere gli integratori giusti, perché eh, come qualsiasi tipo di dieta ad esclusione, anche questa dieta ha bisogno di integratori. Molti guru spacciano questa, ehm, questa necessità come eh, rimedi alcalinizzanti da associare alla dieta in realtà la cosa importante è che abbiamo delle carenze date appunto dalla mancanza di per esempio cereali e legumi che devono essere eh, colmate da una eh, integrazione di minerali e vitamine inoltre non è una dieta che può essere seguita a lungo eh, la dieta chetogenica con l'esclusione dei carboidrati è pesante sia socialmente sia emotivamente e non permette sgarri se io vado in pizzeria durante una dieta ketogenica mangio una pizza ho buttato all'aria tutta la prossima settimana non riuscirò a dimagrire perché devo riperdere tutti i carboidrati persi, presi con la con la pizza con la pizza mangiata la sera prima quindi avrò bloccato la dieta e dovrò rallentare il mio percorso non è facile infine nel lungo periodo si è visto che gli effetti di questa dieta sono comparabili con qualsiasi altro tipo di dieta, per esempio anche la dieta mediterranea. Nel primo mese, o magari nei primi due, si perde parecchio peso in più rispetto a una dieta completa, ma dopo un certo tot di mesi, 7 8 mesi, si può vedere che eh, la quota di chili persi alla fine più o meno corrisponde. Bene. Questo è tutto, questa volta sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre esperienze, discutiamone qui sotto. Se vi piacciono i miei video io vi invito a iscrivervi al mio canale, in descrizione trovate tutti i contatti per eh, prendere appuntamento con i miei studi e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!